Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, oggi vi spiego come trovare la katana luna velata anzi io non ci faccio mai caso ai nomi delle armi, questa arma la chiamavo katana brillante ma il suo nome è luna velata quindi la troveremo, la ce... ce la prenderemo, uccideremo il drago di magma, e già quindi il posto dove andare è qui alla terra di Kyled e qui Troverete uh, la galleria? Qui, proprio qua, la galleria di Gael. Andiamo lì, scendiamo giù. Entriamo nella galleria, facciamoci un bel viaggetto là sotto. Una volta trovato il boss, lo sconfiggiamo. Ci darà un bel po' di rune e anche la katana. Io visto che ne ho due, ho fatto <ride> il secondo viaggio. E stavo anche pensando di fare il terzo, ma più avanti, più avanti, perché adesso è. Ho appena trovato tutti i globi e... che mi tocca fare? Di nuovo da capo tutti i globi, tutto quel casino, minchia. Facciamo più avanti. Ecco, questo è il percorso da fare. Scendere qua sotto e aprire questa grande porta e lì troverete... Minchia, questo non vuole morire. Oh. Visto, fa un sacco di danno. Mi raccomando, se volete usare quest'arma, eh, potenziatela e miglioratevi anche la destrezza, ok? Quindi qui c'è anche il punto di grazia e ragazzi il video dice qui, era un breve video su come trovare questa bella katana. Quindi grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!